Recording is on. Ok, allora prima di tutto vi faccio i complimenti perché siete veramente una brava classe. Cioè, okay. Sono molto contento perché vedo che tutti eh, o quasi tutti eh, avete fatto dei bei filmati, quindi sono molto soddisfatto. Penso che sia la prima volta che mi capita. Che me, okay. Quindi complimenti a tutti. Detto ciò, io volevo parlarvi di una cosa un po' particolare oggi perché ho visto le cose che avete fatto che ci sono un paio di punti che non sono chiari. Uno è la condivisione. Adesso ne parliamo in termini anche teorici. Eh, Mariella, però tu hai fatto un fotolibro, non un film. No, un fotolibro, sì. Ah, però fotolibro? però c era, c era, avevo anche la musica, infatti lì nel, nel file c'è la musica, mentre invece in quello che vi ho mandato dopo la musica non si sentiva. Comunque era una cosa voluta. Sì, il fotolibro, ah, allora, sì, allora, volevo allora, fare allora. il fotolibro. Io <ride> Tu pensavo di fare un film, allora, okay. No, no, no, ho fatto il fotolibro, cioè... Però pensavo ci fosse anche la musica insieme. anche nel... la musica. L'ho vista la musica io. Ma l'hai visto nel, nel file? Non... No, nel progetto. nel progetto. C'è anche la musica. Sono ancora riuscita ad aprirlo visto che l'hai mandato, ma non sono ancora riuscita ad aprirlo. Comunque, io oggi volevo parlare di condivisione. Perché? Perché eh, sia da quanto ha fatto Roberto l'altra volta, eh, sia da quanto ha fatto, mi sembra, Teresa oggi. Eh, mi avete mandato dei file dei filmati, come se non ho capito male, come allegati di foto, no? e dopodiché io non riuscivo a vederli, no? cioè, ho trovato una mail con su eh, guarda, il filmato, eccetera, ho cliccato sopra adesso non mi ricordo se sei tu Teresa, e non riuscivo a vederli. Mi è successo con Roberto anche l'altra settimana, perché adesso vi spiego perché cominciamo a fare un po' di teoria allora io adesso condivido lo schermo e userò la lavagna allora condividiamo lo schermo questo per adesso possiamo mandarlo via ok, allora andiamo sulla lavagna Io ho copiato il link, almeno quello, il, il, i passaggi che ho seguito erano eh, copiare il link e quindi incollarlo sulla mail. Sì, ora forse non mi ricordo, scusami, ma adesso comunque lo prendiamo il tema dall'inizio. No? Allora, sì. cosa vuol dire condividere? Condividere vuol dire che una cosa che ho io, no, voglio darla a un altro, oppure farla vedere a un altro, già sì. questo è un elemento importante, oppure farla modificare da un altro, no? Quindi il concetto di condivisione si porta fondamentalmente dietro l'elenco dei diritti di uso che io concedo ad un altro sul mio bene intellettuale, su so quello che ho fatto. Condivisione è un concetto che parte un po' da lontano, adesso vado un po' a fare, a fare una cosa. Allora, voi sapete che sui computer girano i programmi, no? Questo è un programma e questo è un altro programma. Supponiamo di avere due programmi che vogliono condividere qualcosa. Tra l'altro, questo è interessante perché vi inviterei tutti quando se volete farlo la prossima sessione di andare a scrivere al corso di ricoletta, perché lei tratta proprio questi esempi di cooperazione che sono fondamentali sul cioè computer, no? cioè il task, il multitask, la cioè. condivisione soprattutto. Allora, prima di tutto, allora, questo dicevo, questo è il programma 1 e questo è il programma 2, d'accordo? Allora, quando un programma gira, si dice che è in esecuzione, no? C'è sotto un pezzo particolare, un super programma, un metaprogramma, un programma scritto da gente particolarmente furba che si chiama sistema operativo OS, operating system, che ha proprio il compito. Mh? tra le altre cose, di mandare in esecuzione un programma. Quindi lui ha una lista di programmi che deve mandare in esecuzione, noi, anzi scusate, quando noi schiacciamo sul tasto menu fai partire questo programma, in realtà diamo un, un comando al sistema operativo che va sul disco, prende il programma, lo carica nella memoria centrale del computer e lo manda in esecuzione. Cosa vuol dire mandare in esecuzione? Vuol dire semplicemente che lo fa partire dalla prima istruzione, no? allora ogni programma quando è in esecuzione lavora su una zona di memoria che è sua quindi questo lavora sulla memoria M1 e questo sulla memoria M2 quindi ogni programma in esecuzione prenderà dei dati in input no? quindi prende dei dati e li do io sulla tastiera, dal disco, da internet eccetera li elabora e per elaborarli usa un pezzo di memoria per, mettere, per memorizzare gli stati intermedi, cioè le cose che sta facendo. Finché alla fine arriva al risultato finale che è in memoria e lo fa vedere. Chiaro questo concetto? Quindi c'è una prima distinzione molto importante tra codice e dati. Allora, in questa situazione, se un programma vuole mandare dei dati a un altro programma, Siccome questo spazio di indirizzi, scusate, in gergo si chiama spazio di indirizzi, questo, questo, questa memoria sua, no? perché vuol dire che sono tutti gli indirizzi di memoria che può usare un certo programma. Quindi mi scapperà di usare il termine spazio di indirizzi e abbiamo capito che la memoria... Allora, un programma lavora su un certo spazio di indirizzi, l'altro programma su un altro spazio di indirizzi. A questo punto supponiamo che ci sia un pezzo di questa memoria che questo programma vuol condividere con l'altro. In questa situazione rigida in cui questo programma non può vedere questo spazio di indirizzi, questo programma non può vedere, lui può fare una sola cosa: cioè copia questo, questo, questo pezzo di informazione. E in qualche modo nel nostro caso, con una mail si fa di solito con una mail, no? lo passa all'altro programma, a questo punto, l'altro programma lo prende e lo stesso spazio di informazione viene duplicato nel secondo spazio di indirizzi. Giusto? Chiaro? Questo è il metodo tradizionale, via mail, no? Cioè io ho da mandare una foto, questa è una foto, eh? questo è il programma di mail, eh? prendo la foto, nello spazio di indirizzi c'è la cartella delle foto, gli dico allega questa, questa, questa foto, lui prende la foto, la lega, alla mail, la mail viene spedita dall'altra parte. Questi in realtà sono due computer. Eh, C'è un signore che riceve la mail e col programma di mail scarica no, la mail nella propria memoria. Tipicamente, se, se è un ragazzo ordinato nella cartella uh, dei, de, delle, delle mail, va bene. Quali sono le conseguenze di questa cosa? Che questa, che questa foto diventa veramente sua, cioè siccome è una coppia e non è più la, la, la foto originale, il programma P2 su questa foto fa quello che vuole, no? può modificarla e quindi lo fa diventare un oggetto suo che, che modifica quante volte vuole. No? Un altro modo invece che... È possibile sempre a livello di sistema operativo, ma tra colpi di diversi è stato reso possibile solo con l'avvento del cloud. E di avere uno spazio di indirizzi condiviso. Quindi, se io ammetto che questi due programmi ah, aspetta, sta roba, questi due programmi possono lavorare oltre che nel loro spazio di memoria, anche sullo spazio di memoria comune, che guarda caso è il cloud, perché è in internet. No? quindi accessibile a tutti io posso benissimo immaginare che questo programma qua carichi questa foto in cloud no? e poi magari via mail passi a questo programma non la foto a questo punto la foto è qua eh? ma l'indirizzo della foto cioè il link a questo punto questo programma si ritrova in mano una foto ho trovato un link ci lavora sopra ma lavora sulla foto originale cioè tutte le memo tutte le modifiche che lui fa a questa foto vengono riflesse sulla coppia originale quindi se ne accorge anche l'altro programma chiaro la differenza il primo modo di trasferire informazioni si chiama per valore perché mandi veramente il valore con inglese by value il secondo, il secondo modo si chiama per riferimento ciao Marisa perché sto mandando un riferimento, un indirizzo, no? È un po' come se nella mia vita reale io dovessi mandare un pacco a un mio amico e uno è mandarglielo fisicamente e l'altro mollare invece il pacco in un magazzino no? e mandargli l'indirizzo di dove è il pacco. Eh? Allora, fino a pochi anni fa il cloud non c'era e tutti usavano trasmettere le informazioni fondamentalmente come allegato di una mail. Però è chiaro che un filmato è una cosa grossa. No? e quindi se io allego un filmato a una mail, mi parte una mappazza che non finisce più, infatti non c'erano anche i limiti alla capacità, alla dimensione degli allegati che deve essere la mail mentre il cloud praticamente non ha limiti quindi ora si usa quasi sempre condividere le informazioni mediante riferimento quindi caricando le informazioni sul cloud ricavandone l'indirizzo col famoso tasto condividi Link, no? copiando il link, scaricandolo nella mail e mandando la mail, che è il modo che dobbiamo usare noi, no? dopodiché, di cloud ne esistono di diversi tipi. Questo che ho disegnato, diciamo, che è il cloud generico, cioè dove tengo i file oggetti indipendentemente dalla loro natura. Possono essere foto, documenti, legge, no, filmati, eccetera. Però poi hanno fatto anche dei cloud specifici, no? quindi hanno fatto cloud per i filmati che si chiama youtube hanno fatto i cloud per le foto questo sono i filmati e si chiama eh, google Photo, no quindi l'idea è sempre quella quando io faccio qualcosa di pensare al tipo di oggetto coprodotto che, che sto trattando poi di scaricarlo nel cloud giusto quindi tendenzialmente i filmati io li metto su YouTube, non che non possa mettere anche da un'altra parte, per carità come ha fatto Bruno con i suoi filmati però secondo me logicamente non è molto finante, non è bellissimo Bruno se li tiene in cloud perché ha paura che YouTube gli vada a fare le pulci sulla musica però se uno non ha problemi di quel tipo aveste oppure le pulci sulla musica ma si limita a dirgli guarda che non puoi farti soldi con quella musica oppure questo file è bloccato in Cina quindi che se ne frega, no? La destinazione logica dei nostri filmati è su YouTube, esattamente come la destinazione logica dei nostri, delle nostre fotografie è in foto. Quindi è un po' come le cartelle, cioè ogni contenitore progettato progettate è stato fatto apposta no? per il tipo di oggetti che deve contenere. Se ci pensate, lo scaffale di una libreria ha le dimensioni giuste per contenere i libri, no? mentre il secco dell'immondizia è fatto in maniera da mettere i sacchetti dell'immondizia. Quindi da un certo punto di vista il contenitore ha la forma no? destinata a ricevere le cose sue. Non solo, ma anche le funzioni, no? Per cui io non so eh, se immagino a foto, no? Lui mi offre, oltre alle foto, mi offre delle funzioni più. In gergo si dicevano astrazioni, cioè mi offre la possibilità di gestire dei contenuti nuovi, ad esempio gli album. No? Quindi gli album è una caratteristica che io trovo in Google Photo, ma che non trovo in un drive normale, non trovo in Google Drive o in un Drive. No? Perché non è un concetto nativo, non fa parte della specializzazione che.. Quella specifico drive a su. Analogamente, qua nei filmati, questo mi offre il concetto di playlist. No, scusa, il concetto di. di oggi, perché... che sono un insieme di filmati che posso far vedere uno dopo l'altro. Un altro tipo di cloud è quello musicale, no? Dove c'è di nuovo il concetto di playlist. Oltre al concetto di preferiti, eccetera. Però è trattabile un po' meno facilmente perché qua ci sono associati i soldi. No? Quindi uno accede ai cloud musicali, riempiti da altri, riempiti dalle società che gestiscono i diritti musicali, no? e deve pagare qua una piccola gabella, tipicamente quei 10 euro al mese, per avere accesso a questo deposito di musica. In questo caso viene riempito ovviamente non da noi, ma da Polugia, dalla Columbia, Pro, dalla Proverbros, non so che diavolo. Mentre in questi altri casi viene riempito direttamente da noi. E infatti, gratis. Allora, questo vuol dire che adesso tornando, torniamo a Canva e così via, no? Allora, è chiaro fin qua? Sì. Molto bene. Allora, se io torno a Canva proviamo a applicare questi concetti a Canva, YouTube proviamo a vedere che succede allora ehm, allora scusate non... ah no, devo andare qua ok, allora se vado su Canva ho degli oggetti che sono sotto forma di progetto quindi Canva, l'oggetto che tratta Canva, fatemelo a dire così, non è tanto una foto, un album, eccetera. È un concetto più astratto, cioè è un insieme di slide multimediali che lui chiama progetto, che sono sempre in elaborazione. Per esempio, se io prendo, non so, eh, ho fatto questa presentazione, per il momento che devo fare il dopodomani, no? Allora, questa cosa qua è una presentazione o potrebbe anche essere un filmato che è fatto di un certo numero di slide e io col tasto condividi posso decidere no, di condividerlo o direttamente in un team qua rispondo alla mail di qualcuno di voi teresa forse che si chiedeva come fare niente adesso condividi poi condividi il suo team eh, quel... non mi sono comparsi non mi, sono comparsi, non, mi, non mi sono comparsi le, le, le varie. Non so, adesso poi ecco mi Ma è... Ma dicevi di non condividere. Scusa? Dicevi di non condividere. Non capisco, Mariella. Dicevi di non condividere con gli altri membri del team. No, dicevo che ci sono altri, altri team. modi di condividere. Che è un po' inutile usare il team per condividere. Perché è inutile Grazie. Perché il team nasce come gruppo di lavoro, allora deve essere un'organizzazione abbastanza stabile, quindi è logico pensare che in un ufficio ci sia un team. Fra di noi, sì, l'ho fatto, è vero, c'è un team, però bastava la condivisione normale, diciamo, semplificandoci la vita. No? Comunque, o condivido con un team, se sono un membro di un team, oppure qua, oppure condivido con delle mail, basta che io scrivo qua in E Allora, automaticamente, lui cosa fa? Passa via mail il link, cioè fa un passaggio del contenuto per riferimento, by reference, no, non mette in allegato quel contenuto, Mi manda il link. Sì. No? sì. Oppure il link, no, no. piuttosto che farglielo fare lui, me lo ricavo io sì. e lo mando a chi voglio. No? Eh. Quindi qua c'è scritto copia link. Sì. Però attenzione, il link ha associato un link un po' particolare un link un super link oltre ad essere l'indirizzo c'è scritto dentro anche i diritti di uso e quindi posso decidere se io concedo questo link o in modifica e allora corrisponde al team no cioè in realtà se condivido un link e modifica con Nicoletta e nicoletta dico Nicoletta no e quindi perché lei può modificare il progetto come se fossi io quindi modifica vuol dire condividere il progetto, eh? quindi concedere a tutti i membri del team o di questo team volante che io faccio in questo momento poi mandando l'email, di modificare il contenuto. Oppure qua, siccome è una presentazione e qualcuno può essere interessato solo a come io ho fatto le slide ma non ai contenuti specifici, no? io lo posso condividere come modello. Però lui quando lavorerà, no? ci sarà una copia, questa volta, della mia presentazione, potrà modificarla come cacchio gli pare senza venire a modificare la mia copia, perché è un modello, è un po' come questi che sono qua a sinistra, no? E infine posso mandarglielo per visualizzare. Allora, cosa vuol dire visualizzare? Vuol dire che eh, vedrà questo progetto nella sua versione definitiva. Quindi se io lo mando per visualizzare, chi lo riceverà vedrà questa presentazione come se stessi presentando. Quindi io qua ho, lo, dove è finita adesso? Qua. Presenta, il tasto di grande. No? Quindi vedrà la presentazione sotto questo formato. Questa qua è la forma formale che ha assunto la mia presentazione. Okay? Quindi a questo punto io parlo, e ho il cursore che si muove. Posso, posso fare percorrere una slide con l'altra tipo schermo adesso esco oppure se questo invece di essere una presentazione è un filmato facciamo vedere un filmato no? come quelle che abbiamo fatto tutti uh, per esempio, i colori della vita? Questo è un filmato. Allora, quando io vado a ah, lo sì, adesso, va bene, eh, ho filmato, scusa perché non c'ho... Claudio? No, devo fare far vedere un filmato che ho fatto io. Per esempio, i fiori del coro, questa era... Questo era una presentazione, questa era un filmato. Allora, io sono... È un, un... filmato questo. Filmato. Allora, io a questo punto posso farvi vedere il filmato nella sua versione definitiva e posso far vedere ad altri, posso condividere con altri questo filmato nella sua versione definitiva, basta che faccia condividi. Tutto, tutta roba che non mi compare. Eh, questo è strano, eh. con, comunque se condivido con mostrare il progetto eh, ma anche perché questo non è definitivo, il filmato, eh, so, so, noi abbiamo so. lavorato un po' tutti, ma non è stato non è stato scaricato come te. No, tempo. ma non è, infatti è sempre condivisibile, mm. e infatti, mi avete mandato delle condivisioni di questo, e io lo vedo come se, cioè lo vedo come se fosse un filmato, cioè, lo vedi in questo modo. Se mi mandate il link a mostrare il progetto, lo vedo come se fosse un filmato, ma non è il filmato. È chiaro? È un'anticipazione del filmato stesso. Questo serve in fase di progetto, perché io posso lavorare con il stiamo facendo insieme un filmato. A un certo punto ti dico: Nicoletta, guarda un po' come è venuto, e glielo mando. Lei guarda e dice: No, non mi piace, aggiungi tre slide. Ma siamo ancora in fase di elaborazione. Il vero filmato viene generato solo nel momento dello scarica, Perché a questo punto, nel momento dello scarica, lui mi chiede che tipo voglio, cioè, come lui cioè, mi sta chiedendo, mi sta dicendo, e adesso ti metto sul computer il risultato di questo progetto, però mi devi dire che tipo di risultato vuoi. Allora io posso scegliere tra il video che lui mi consiglia. O altre cose una stampa un jp e così via. allora nel momento in cui gli dico mp4 lui va veramente nel momento, a generare un filmato mp4 che prima non c'era ancora e mi scarica sul computer il filmato mp4 quindi questo qua è il passo finale che dovete fare se no prima è sempre ancora un progetto che tutti possono vedere se lo condividete opportunamente in modo eh, diciamo in modo di anticipo, no? Io vedo come vedo il risultato finale come sarebbe se in questo momento interrompessi il progetto, ma non è ancora il risultato finale. Cioè non posso condividerlo su YouTube, eh, scusa, perché una volta che l'hai scaricato, perché io l'ho scaricato pensando che fosse una forma di salvataggio non è e... una forma di salvataggio, sì. Eh, però poi no, non, si può, non si può più intervenire si può intervenire si sì. interveni può ah. intervenire sul si non intervenire più su si può intervenire scaricato. intervenire sui progetti. Ah, ok, fatto. quello sul ah. progetto rimane cambia. Sì. intervenire come se avessi ah. fatto la fotografia finale del tuo progetto Sì, sì. Hai okay. lavorato, progetto si può filmato. Ma poi... Ma uno può rientrare dentro a modificarlo e, e sì, darci sì, un altro progetto con le pubbliche. Ma fa un altro, le filmato, no? fa un altro la, okay. la, sono le famose versioni, queste, no? se vuoi. anche la versione 1, la 1.1, la 2. Cioè ogni volta che lavoro sopra, raffino il progetto e produco una versione diversa. No? Però, prima, no? se io condivido dicendo visualizza progetto, no? Mostrare il progetto è come se lo visualizzassi temporaneamente, cioè, sto guardando come sarebbe altro. si può anche fare così. Qual è il problema? Che a volte scazza, cioè, per problemi di qualità dati al fatto che la simulazione finire, gira su un server e così via. A volte non lo vedo bene. O si interrompe un attimo, o la musica disarneata, cioè il dato finale quello di qualità lo vedo solo nel prodotto finale quindi va bene per fare prove chiaro? Dopodiché, di dimmi, dimmi Teresa eh no no niente appunto io a me io sono rimasta spazzata perché da condividi ho ancora controllato adesso non capisco come mai ma non mi viene non mi vengono. dovrei digitare a mano gli indirizzi ma non mi viene non mi, non mi compaiono così come... No, vabbè, allora, non e ti, poi com io lo una per volta. ti compare il team? No, no, no, non mi compare neppure il team. Ti compare e condividi un link alla fine? Condividi un link per mostrare il progetto? Sì. Ecco, allora, l'importante è quello, quello veramente importante è quello, perché tu una volta che hai il link in mano, lo mandi via mail a chi ti pare. Dopodiché non ti so rispondere perché non ti compare, non so, tu <ride> usi Chrome, forse la versione di Chrome che gira... Su, sulla, su no, no. Su, no. dimmi Marisa probabilmente a te compaiono perché te sei proprietario del gruppo ecco questa è una buona risposta proprietario del gruppo mentre tutti noi siamo no, aggregati di Marisa, conseguenza bravissimo. io posso Probabilmente a noi non appare tutto il gruppo perché non siamo i proprietari. Però Teresa forse sta parlando no, di... No, è che non mi compare quel in fondo, mi, mi compare solo. Solo le persone aggiunte possono effettuare l'accesso. Ah sì, sì, ok. Può guardare, Esa può fare. questo okay. problema ce l'hai su un file, su un progetto mio... No, no, ce l'ho sul mio. Su tuo? Cioè, sul tuo? Allora, allora, allora, allora, ma io sono sul mio, sulla mia... Fatto da te, se mettere, me, no, me, non me è, non è la risposta no. giusta. Non so, sì. In a Sulla allora, mia... Cioè, tu una volta che il link è lo strumento più rozzo, ma più potente di tutti. È anche più comodo, secondo me. No? Cioè ti permette di mandare, di fare una mail, invece di avere una creazione automatica di mail da parte di Canva, no? ti richiede solo poi di... Fatti tu una mail, mandarla che ti pare o un Whatsapp, tra l'altro, no? Quindi un messaggio Whatsapp, ti metti il link dentro e sei a posto. Ma io l'ho fatto così. Non l'ho fatto, come mai? No, il WhatsApp non è arrivato niente. No, Whatsapp no, l'ho mandato tramite mail. Infatti è arrivato, solo è arrivato non l'MT4, mi è arrivato, arrivato, no, arrivato un'anteprima del, del filmato finale. Okay. che va bene, eh, per carità però ho capito, chi, ho capito. Usare quello. però chi lo vede può andare incontro a una qualità non buona. ho capito allora dove era il problema ma invece se io volessi trasportarlo invece sul, sul, sulla piattaforma condivisa sul, sulla pagina adesso ci arrivo ah, okay. posso, posso dire allora, una cosa ancora? Questo, questo Canva è un cantiere aperto, no? ce cioè lo possiamo considerare un cantiere aperto, fatto apposta per, fare, per trattare le immagini, migliorarle e, e cucirle insieme sotto forma di libri, eccetera, ma è un cantiere aperto. Per cui se tu mandi un link a partire da Canva, quindi senza chiuderlo il cantiere, quindi senza scaricare mandi un link che prevede che chi lo riceve in qualche modo debba poi entrare in Canva e se non è registrato su Canva si deve registrare, quindi è un mondo per gli amici di Canva sostanzialmente, quindi tutti noi siamo registrati e quindi entriamo ma se lo mandi a qualcuno che non è registrato in Canva, ah, okay. in qualche modo deve entrare nel club, perché se non ha la registrazione su Canva, quindi è proprio una logica di finché sei dentro a Canva e condividi, inviti nel cantiere, mi viene da dire, no? E devi essere registrato nel, nel Canva. Se invece poi chiudi, scarichi, ottieni un video okay. neutro che non lo sappiamo nemmeno che è stato creato con canva, l'avremmo potuto anche creare con, con altri strumenti, il video diventa totalmente neutro rispetto a canva, è un oggetto che ha un'estensione mp4 e come tale può essere trattato per essere messo su youtube che è un posto che contiene come il sì. quindi io me lo, me lo, me lo raffiguro così, no? Questo Canva un po' sì, esatto. No, vabbè, è importante perché come è, un per esempio, io stavo già, non l'ho ancora fatto. Volevo mandare il link a mio figlio, non so se lui ha registrato su Canva e giustamente. Come probabilmente dico. non l'ha registrato, probabilmente ci ne mandi avrei, Probabilmente c'è Canva che gli va a chiedere per favore lo registra. Ok, quindi, ma la via principale però perché siccome tuo figlio è uno spettatore finale ma non fa parte del team di progetto del tuo canzone no? è produrre il filmato caricarlo sul computer e poi metterlo su youtube a questo punto su youtube sul tuo canale Dopo tutto il cerimoniale di caricamento in cui devi specificare un titolo, se vuoi una descrizione, no? dopo una fase in cui lui ti chiede se il film è per i bambini o per i grandi, eccetera, ma è molto semplice. E dopo una fase in cui lui ti controllerà la musica per vedere che tu non stia violando in modo grave i diritti d'autore. Io li violo sempre, però mi fa sempre passare tutto perché evidentemente... L'ha capito anche lui, che ormai non è più tempo di, di, di bloccare uno perché sta sentendo una musica. Cioè faccio la musica con gli amici. No? Allora a questo punto io trovo il video... Eh, niente, lo trovo il video del mio canale. Quindi il mio canale è fatto in questo modo. Posso vedere la home del mio canale, non è la home di YouTube. La di YouTube riguarda tutte le cose del mondo. La home del mio canale riguarda solo le cose mie. Il video... Che fanno parte del mio canale, le playlist, cioè io posso organizzare come dicevamo prima, in questo cloud specializzato, fatto apposta per i video. I miei video in playlist. Io infatti li organizzate in conferenze, lezioni, pillole, quelli che ho fatto per Slow Web, un po' di disordine, dovrei mettere la posta, ma non importa. Quindi, un po' come se fossero le cartelle, no? gli altri canali. A cui io accesso perché ognuno può accedere ai canali degli altri, no? il canale è fatto apposta per farsi vedere. Quindi in questo momento io sono un abbonato, diciamo, come se fossi la televisione, come se fossero i canali televisivi, alle biblioteche civiche torinesi a Slow Web, ognuno dei quali ha i suoi canali di video. Se vado su quello di Slow Web, mi appaiono il canale di Slow Web, quindi i filmati di Slow Web, e quindi già questo è un modo di condividere. discussione non l'ho mai usato ma immagino che voglia dire che per ogni video posso avere i commenti le solite cose commenti che si fanno e così via informazioni varie no sul mio canale quindi c'è scritto il mio nome iscritto dal agosto 2011 eccetera ma soprattutto qua in alto a parte personalità canale con cui puoi cambiare la, la, la mascherina in alto o altre cose che tra l'altro si possono fare con Canva, cioè, apro una parentesi, questa striscia qua ha particolari dimensioni, cioè molto lunga e stretta, e devi ricavata dalla mia foto, se la facevo con Canva, da un non conoscevo Canva, mi faceva già un prodotto, una foto con dimensioni giuste. Se andate su Canva, trovate tra i vari progetti che si possono fare il canale YouTube. No? Quindi è molto comodo per uno altrimenti tocca totale ma soprattutto c'è il gestisci video. Con il gestisci video mi appaiono tutte, la lista completa uno per uno di tutti i video che ho caricato nel mio canale. No? Allora vedete, che questo quadro esempio, risulta parzialmente bloccato perché ci sono delle musiche che avevano dei diritti tali no? da bloccarmelo ma solo parzialmente dice questo video che contiene materiale protetto da copyright bloccato in alcuni paesi o regioni cioè, probabilmente diciamo adesso, eh, non, adesso non so se riesco a tirare fuori i paesi in cui è stato bloccato no, una volta ci riuscivo per violazione visualizza dettagli In alcuni territori, vabbè, non so, poi lo cercheremo. Mi, sem mi sembra di ricordare che fosse bloccato in Iran, in Cina, non so, sicuramente non niente, perché io posso pubblicarlo tranquillamente con i miei amici, che sono quasi tutti italiani. No? Quindi, una cosa è, è, è, è, è, la, è, la, è il blocco parziale, l'altra cosa è invece, a me non è più successo da anni, di avere un contenuto che ti dice: no, guarda, non ti, posso, ti tolgo proprio la musica. Perché questa musica è proibita anche in Italia, sto parlando dei degli interiore. Quindi io direi che insomma, ecco, parzialmente bloccato, paese di lezione, il c'è il giallo, eccetera. Questi invece sono tutti passati, sono tutti pubblici. Dopodiché, a questo punto io beh, torno indietro, vado di nuovo sul mio canale YouTube, no? voglio condividere un file, quindi prendo questa cosa qua, che è l'ultima lezione che abbiamo fatto, la apro, quindi, quindi condivisione un po' se non da fastidio, e condivido con il tasto condividi qua sotto. Quindi questa volta la differenza rispetto a prima, che mentre prima condividevo un progetto eh, e quindi consentivo agli altri di intervenire nel progetto, di modificarlo, o li facevo vedere quello che sarebbe stato un progetto alla fine, qua con condividi, io sto condividendo l'oggetto finale, sicuramente non potrà più essere modificato. Infatti qua la cosa che posso fare è copiare il link o, o condividerlo, scusate, secondo le solite cose, cioè WhatsApp, Facebook, vuol dire che ci pensa lui a buttarlo su WhatsApp, su Facebook e così via, no? Oppure oppure sulla mail eccetera, poi ci sono parecchi social, no? alcuni mai sentiti, Sky Knock, non so, cacchio sia, oppure io faccio sempre così, perché alla fine è il metodo più semplice, lo copio no? e lo mando via mail. Se è pubblico tutti possono vederlo, cioè non è richiesta più l'iscrizione al club, in questo caso, eh? come diceva Nicoletta prima. Perché YouTube su un oggetto pubblico lo fa vedere a tutto il mondo. È proprio il significato di pubblico. Fa vedere a tutto il mondo vuol dire che io posso trovare questo filmato con una ricerca su Google, su Google Search. Posso scrivere, non so, Franco Marra Camba. Se vediamo se è vero, magari funziona proprio. Quindi vado su, su Google, no search, e scrivo. Franco Marra. Lo metto tra virgolette Franco Marra, perché lui vuol dire, sto dicendo al motore di ricerca, che deve cercarmi contemporaneamente sia Franco che Marra. Cioè non posso farmi vedere i siti con Franco, solo quelli con Marra. Poi ci metto l'altra parola che era Canva, che era il titolo del filmato. Vi ricordate? Vediamo se <ride> Eccolo qua. Quindi l'ha trovato. Pubblicamente, cioè, chiunque, un afgano un cinese, un cinese, non lo so se è pensare, comunque, da qualunque paese del mondo occidentale, se mette quelle parole, lo trova. È pubblico, è come se fosse in piazza, d'accordo? Se invece lo metto come privato, o non mi ricordo più esattamente come termine, che, cioè, quando è che decido i diritti che concedo al film li, li, li decido quando carico il filmato no? carico il filmato e le dico questo qua deve essere pubblico oppure no deve essere non in elenco no oppure deve essere privato se è privato lo vedo solo io e gli amici cioè, posso ancora condividerlo però lo manda a voi e solo voi potete vederlo se invece è non in elenco pubblico ma non appare nel canale quindi normalmente non si fa vedere quindi deve proprio cercarlo non ho mai capito bene questa differenza non sono così è quindi eh, se io vado su modifica video no posso farlo perché sono un proprietario qua ho i diritti cioè a questo punto io sto modificando il mio video ma non modificando l'MP4 che ormai è quello che è, sto modificando i metadati, cioè le informazioni di contorno, no? Che servono a questo cloud specialistico che si chiama YouTube per maneggiare video. Che non sono le stesse informazioni che ci sarebbero se io mettessi questo video sul cloud di Google, perché non è un cloud specializzato. Quindi non avrei queste cose, vi spiego ragazzi. Quindi a questo punto lui dice: Guarda, il tuo titolo si chiama Canva, puoi cambiarlo? No, non lo cambio. Uh, Questa è l'anteprima, posso farlo vedere. Questo è il link che puoi usare per condividere. Quindi, io copio il link, questo copia il link, e di nuovo posso mandarlo via Whatsapp, via mail e così via. Dice, guarda, è parzialmente bloccato. Vediamo se mi spiega il motivo, no, boh, parte c'è. Poi mi dice anche: sto usando come anteprima questo frame, questa particolare eh, inquadratura, questa particolare sequenza. Vuoi cambiarla? potete cambiarla. No? A questo punto apparirebbe in questo modo nel mio canale. Oppure potrei metterci questa, che forse è più elegante, no, non lo so, boh, più E poi qua vedo scritto pubblico. Eh? fa parte di una playlist che si chiama lezioni potrei anche metterlo in un'altra playlist questo è un po come le cartelle ma è in lezioni va bene perché è una lezione questo video è postato come non destinato ai bambini quindi non è stato progettato per i bambini è eh? una delle domande che fa perché se no lui mi fa un'ulteriore verifica sui contenuti per verificare che non ci siano dei contenuti non adatti ai bambini e poi eh, infatti no, non è destinato ai bambini. Limite di età avanzata, eccetera. E per cambiare la, per cambiare la Volevo cambiare il, il tipo di diritto... Pubblico, pubblico. Mostra altro, vediamo se qua sotto. Promozione al pagamento. Tab, posso aggiungere delle, delle altre notazioni, no? Potrei scrivere qua, se non sai non sei, quindi sono i famosi tag, aggiungo metadati, a questo punto questo video sarebbe trovabile su Google anche se uno usa come parola di ricerca se non sai non sei, quindi aggiungo un'etichetta, lingue e così via, eccetera. Volevo cambiare i di accesso ma non ci riesco se mi che ho sbagliato qualcosa. Da miei, pensavo sì. cioè, ma sicuramente c'è nella visibilità dove c'è que quella roba gialla adesso che cosa si può scegliere lì? l'esterno è bloccato quindi eh, sì, questo campo è un po' cervellotto ah, è bloccato in quanto è pubblico se fosse privato non me lo bloccherebbe, perché non lo sono per me. E quindi qua c'è l'opzione privato, vediamo che succede. Ah no, questo qua, in ecco, invitati. posso condividere in privato, cioè posso mandarvi questo file a voi, e io proprietario, vi sto facendo vedere, vi sto aprendo il portafoglio, no? che è solo mio e vi faccio vedere la fotografia di mia moglie, che è nel mio portafoglio. No? Non in elenco, oppure pubblico. Vabbè. Quindi se fosse privato, rimane sempre parzialmente bloccato. No, privato, ah, forse devo fare fine. Ecco, il privato. Devi, devi dire salva. Sì, sì, privato e niente, vabbè a questo punto non ha più senso dire parzialmente bloccato perché è solo mio. Se metto non in elenco, fine. Ecco, no, non mi blocca perché si vede che non in elenco. Siccome non compare nel mio canale, no la gente non, non, non ha un accesso diretto via, via Google. Invece se io faccio pubblico, adesso mi appare eh, totalmente verde, Secondo me ci pesa un po', e poi mi me rimetti di nuovo l'occhio giallo, perché prima era giallo se non mi ricordo male. Oppure sì, oppure non lo so, sta elaborando, diciamo. No? Scusa, come, come le condividi? Mettendo le mail. Allora, una volta che ho il link, posso condividerlo come mi pare, perché è come se avessi la maniglia della valigia. Il link è come se fosse la maniglia con cui io prendo quella valigia e la metto dove voglio. No? Quindi posso salire con la valigia su un taxi, prendere il treno, andare da spedizioniere e così via. Non importa, quindi posso condividerlo fisicamente in tanti modi. Eh, vediamo dopo, Adesso torniamo sui contenuti del canale. Ignoro le modifiche, benissimo. Allora, ah, era pubblico. Va. Quindi, eh, Vado in esecuzione, eccolo qua, faccio condividi, lo stop. Tanto è utile che lo faccia vedere. A questo punto, se io faccio copia, mi copio il link, no? e quindi posso, per esempio, aprire una mail. Mandarla a tutti voi, fotomusica, che è il gruppo che ho definito che raccoglie tutti i vostri indirizzi email. oggetto, metto test condivisione, e qua ci sparo un link, incollo il link che avevo copiato prima punto lo invio e tutti voi riceverete questa mail con link dentro poteva anche essere un messaggio whatsapp o anche un sms cioè se io questo lavoro lo faccio sul telefono no posso usare anche un sms chi se ne frega cioè non è importante il metodo con cui lo trasmetto è importante il link lui mi dà delle opzioni siccome una persona gentile mi dà delle opzioni se per esempio voglio condividerlo su Facebook, allora per, supponiamo che voglia condividere questo contenuto, su, cioè fare un post su Facebook, no l'ho copiato, posso andare su Facebook? No. ovviamente che non è importante il mezzo con cui spargo il mio link in giro per il mondo. Questo è il post, no? E qua nel post faccio incolla. Poi pubblico e a questo punto quel video è pubblicato anche su Facebook. Eccolo qua. Cioè io sono su Facebook, ci clicco sopra e vado nel video. Adesso lo cancello da Facebook perché non è importante per noi, quindi spostano in cestino e Idem con WhatsApp per con WhatsApp eh. se fossi sul cellulare posso metterlo in WhatsApp no? eh, altre opportunità che ho. Vediamo cosa mi offre: Facebook, WhatsApp, Twitter. Posso fare un Twitter no? quindi vado direttamente su Twitter. Quindi mi risparmio un passaggio. Invece di aprire Twitter e incollarlo dentro, no, lui lo. lo... Twitter, eccolo, pronto. Ecco, ho fatto un tweet. Ok? Uh, non so più che altro dire. Ci sono domande su questo concetto di condivisione? Che poi è il concetto fondamentale, insomma, è proprio quello su cui ruota tutto, no? Tutto il mondo di internet ha portato il concetto di condivisione che prima era solo dei computer tra programmi diversi, ha fatto uscire dal mondo del singolo computer e l'ha portato tra computer diversi, grazie al concetto di cloud, no? fondamentalmente grazie al concetto di cloud. Non so, io non so più cosa dire, se ci sono domande. Eh, come... Scusa, ti, ti volevo solo dire, eh, per quanto riguarda lì il fotolibre che ho fatto io. E tu mi avevi vero. consigliato di inserirlo nel, nel youtube no no perché pensavo fosse un video ah è per quello perché un Punto foto perché non posso mettere in youtube no? capito quindi, quindi qui andava veramente... bene così no. come lo assolutamente sì cioè se io prendo il tuo fotolibro che è molto bello complimenti sono solo poche perché mi sembra che per stampare hai sì. bisogno di almeno 22 pagine calma eh? cioè se tu cerchi di stampare questa cosa dice no perché ho messo sì sì ma come poi aggiungere ma adesso vedo qua un dettaglio diciamo questo progetto in fieri, per cui progetto in fieri. Allora, vedi che il comando principale è stampa fotolibri mentre nel caso del video era scarica, e la scarica lui automaticamente avrebbe fatto la conversione in mp4 qua è stampa fotolibri cioè il comando di default è un ordine che tu fai a Canva, quando dice che deve avere almeno 22 pagine, per eh, pagare poi e avere in cambio una copia cartacea no? di, questo, di, di, di questo libro. Però non è solo l'unica cosa esclusiva, perché se io guardo qualche comando di scarica, posso ancora farmi un MP4. Eh, fatto così. Quindi posso partire da un fotolibri e farlo diventare un filmato con un unico limite che, siccome il fotolibri ha un formato quadrato, il filmato verrà fuori probabilmente con due bande nere, una destra e una sinistra. Adesso non ho mai provato, ma mi aspetto che sia così. Provate e a questo punto assume anche significato la musica. Perché nel fotolibro non ha significato la musica, in hey, senso sul fotolibro. Ma se, eh, mi ricordo che se invece eh, volesse eh, stamparlo per conto suo, è, è possibile dall'MP4 scaricato? Non dall'MP4, parti da stampa fotocamera, sì. parte dallo di scaricamento sì. e dice che invece di produrre mp 4 Ah, cambio... Farlo... Ah, certo, cambio... Yes. Okay. un PDF e poi te lo stampi sul tuo stampante, no? Ok. Non Sì, sì, beh, È quindi, bisogna solo fare attenzione a non, a non cliccare l'altro tasto. Sì, puoi, puoi fare quello che vuoi, in realtà. Sì, no? quindi, sì, vabbè, ma... ma Io facendo... non so bene che con i tuo hito di seta PDF standard e stampa, stampa PDF. Documento su più pagine in alta qualità. Sembra che sia solo un problema di qualità, no? non te lo so dire. Immagino che se tu fai stampa PDF e lo metti su una chiavetta, e vai tu posso andare in un vai negozio via. e ti dico per favore me lo stampi su carta lucida, rilegata, quello che vuoi. Di e lui te lo stampa, paghi, ma no? a questo punto puoi farlo direttamente con Canva. Sì, ma, eh, mi sembra che fosse Marisa che aveva verificato che è piuttosto caro. L'altra volta dove... allora, qua sono 13 anni. Sì, è piuttosto caro. Ma sono sì, to... non... è piuttosto caro, però per farlo come faccio io e te lo devi fare non con Canva. Io le faccio c'è un programma dove lo faccio? Sì, sì, lo faccio Se vedere anche il programma è, è, è, complica è. un complicato perché a parte che il caro o non caro sì. dipende dal numero di pagine quindi no no cioè, ma io era che calcolare io... il numero di no, pagine ma io con la stessa somma ne faccio uno da 140 con Vabbè, sì, sì. Mm. No, però vi faccio vedere cosa sarebbe l'alternativa allora io ho un programma che si chiama blurp, blurp adesso ovviamente non lo trovo o io sono un po' rincoglionito. Vedo. io volevo poi solo se, prima di chiudere mi dimmi, dimmi. no no era solo che mi sarebbe piaciuto provare a condividerlo sul Su whatsapp sul team sul team, sul team sul team a questo sì, punto Fallo? no Lo no eh. vedere. Intanto cerco no no che non lo trovo. no eh, come, sì. come <ride> Tu l'hai prodotto quel filmato MP4? Ce l'hai sul computer di una cartella. Ah, beh, sì. carichi su YouTube e poi ci passi il link e poi condividi ah, ecco quindi non lo carico sulla, sulla pagina di sulla piattaforma di, di Canva. No. no, no, tu scarva è un cantiere. Quando, quando è prodotto l'oggetto Canva è finito sul ruolo, basta, è finito, tu ottieni il risultato finale. Esci dal cantiere con il mano mp 4 e in quanto MP4 puoi metterlo su YouTube, ah, okay. chiaro Teresa, sono due passi ben distinti. Uno è una fase di progettazione, ma una volta che il prodotto è fatto, cioè tu è come se scrivesse un libro, no? Tu scrivi il libro, l'editore, poi lui ti manda le bozze, correggi le bozze, e quando poi siete contenti, tu, e l'editore, e gli stampa a questo punto, l'editore produce un libro cartaceo, no? appunto non può più modificarlo, può solo fare un'altra lezione, no? che è un'altra una serie di libri cartacei. A quel punto, quel libro cartaceo lo puoi mettere in libreria, no? e cioè per condividerlo per esempio metterlo in una libreria pubblica, immagino. insomma e Lo stesso concetto vale qua. Quindi io devo andare sul mio canale esatto. E, e... Esatto, andare sul canale e caricarlo. Non so perché non trovo più problema. Esatto. Canali, Vabbè, sarà qua. Boh. Allora questo qua è un sito che permette di creare dei fotolibri. Quindi. E li fa anche molto belli, eh? cioè io ho fatto quelli per il mio nipotino, li ho fatti fino adesso con, con blurp. E da questo momento in poi però penso che userò una Allora, che cosa succede? Che io creo un fotolibro e c'è tanti formati, no? E tanti... Già questa è la differenza, questo è più professionale, cioè posso usare carte diverse, addirittura me l'ho mandato a casa, l'ho chiesto, l'ho pagato per sette ore, mi mandato a casa i diversi tipi di carta, no? Per cui scegliere la carta guardandolo veramente su un campione fisico. E dopodiché niente, allora a questo punto io scelgo la carta, scelgo la copertina, no? Quindi eh, adesso io purtroppo comunque, non mi sono ricordo... Sono un po' niente. cari però. Eh? Sono un po' cari. Eh, sono un po' cari, perché poi vengono stampati in Olanda con dei procedimenti di stampa particolari, quindi è, è chiaro che, che hanno un costo queste cose. Cioè io quando quando lo, lo, lo davo, facevo, facevo il, i libri per il, per il mio nipotino, poi lo regalavo un giro no? a un po' di persone e spendevo sempre quei 70-80 euro. Aspetta, io adesso qua non mi ci trovo, fate pazienza, ma dovrei un attimo pensarci un secondo, non mi sono preparato. C'avevo un'app, e non ho fatto Impossibile sì, sì. trovare la parola, Prima di andare andata Cazzo, roba. Allora, ricominciamo da capo. Blurb. Blur. Crea il libro, lascia il segno. Ma che cazzo vuole? Uno. Oh. Va Allora, io qua dovrei prima di tutto, dovrei entrare perché... Il login ce l'ho anche se non mi ricordo qual è, ma, ma... accedi. Inizia il progetto. Dov'è? Qui allora, probabilmente, probabilmente ho usato Mara franco ecco, meno male che c'è Google che lo ricorda con me. Io non mi ricordavo niente qua, però di solito è sempre l'indirizzo di mail. A questo punto Chrome c'ha un apposito file in cui si ricorda tutte queste cose, e quindi appena ha scritto Mara Franco mi dice, ah, è Blore, eh. mi ha messa lui la password, no? Per fortuna, perché altrimenti non me la ricordavo assolutamente. Avrei dovuto scartabellare, non so bene dove. E eh, che bello. Ecco, vedi, qua ho fatto benissimo, ho, ho fatto dei libri, questi sono i libri che ho fatto fino adesso, come vedete, del ragazzino, più un libro fotografico che ho fatto di 80 foto prima, no? Allora, vediamo un po' anteprima, no? se potessi modificarlo, i miei progetti. Vabbè, ecco, vedete, lui si presenta così. Queste foto le ho messe io qui dentro. No? ritagliando di volta in volta cercando di metterli al posto giusto la core, questa, questa attività di composizione è quella che è enormemente semplificata usando, usando Canva quindi io ho passato con un programma che adesso non riesco a trovare che si chiama Blur perché è sul mio computer o era sul mio computer ho fatto proprio la composizione pagina per pagina mettendo dentro le foto scegliendo la disposizione eccetera con questo risultato che va benissimo no però con canva è molto più semplice perché tra l'altro perché canva mi offre una marcia in più che sono dei modelli esistenti quindi degli elementi delle, dei modelli di che non li ho fatti io li ha fatti qualcuno molto più bravo di me quindi mentre questo questo di distribuire le foto qua sopra l'ho fatto io a cavolo, sulla base di c'era, ma io non sono un professionista della comunicazione, no? Se io vado su Canva e creo un progetto di tipo fotolibro. Il diavolo sarà adesso. E scrivi fotolibro sulla ricerca, fai lavorare. Ti tira fuori lui. Sono in ordine alfabetico, mi sembra sia vicino alla T-shirt. Sì. Ecco, se lo faccio con questo, lui ha dei limiti, cioè, mi dà questo formato qua, non penso di poterlo cambiare, no? quindi non mi fa, forse non mi fa scegliere la carta, eccetera. Ma il grosso vantaggio è che io qua posso scegliere dei formati fantastici. Io adesso scelgo a caso, apre che sono le 22 pagine e io non avrei pensato di fare una, una roba come questa. No? perché mi ha fatto la prima palla, la copertina me l'ha fatta lui, era molto bella, no? poi mi ha fatto un, un retro di copertina che è questo, no? e così via. Quindi Può se io sono stato, non dico a Venezia, ma a Parigi, dove volete voi, no? in qualunque posto, posso usare questo modello. No? Franco, Quindi, che ho. bello. Franco, Quindi, il, il software che è collegato a Blurb che tu cercavi si chiama BookWrite. Ecco, veni, ecco perché. Come si chiama? BookWrite, book, grazie. Book. Right. Devi usare quello per far vedere la. per, ah, per immaginare e per fare... Non ce l'ho, si vede che me lo sono smontato, mi sembra strano. Come si chiama? BookWrite. Book, scrivi, scrivi il libro. Scrivi il libro. Infatti è collegato, se tu vai Book BookWrite, lui si collega a Bloom. Sì, ma ce l'ho solo download, non so, mi è, mi è sparito dal computer, mi sembra strano. Comunque, Comunque è quello che devi usare, perché Bloom ti, ti presenta e basta la cosa, e per poi il, il software che ti consente l'impaginazione sì. si chiama BookWrite. Beh, beh. senti, ma lo scarico, visto che non ce l'ho più, download, non scarica mai l'installazione. In Io mi sono perso invece. Vabbè, non um, lasciamo perdere, non è molto importante. Non è molto importante. Torniamo a bomba, cioè nel senso, il senso del discorso è questo: che io posso usare per fare i libri fotografici o un tour specializzato in cui devo usare un programma che sto scaricando adesso, no? che pensavo di avere, e che però è complicato perché è abbastanza da professionisti, che mi dà la massima libertà di composizione, però devo essere bravo a comporre. No? Oppure, che, che credo lo stesso, ho un tool simile che sto usando Marisa. Oppure posso semplicemente usare Canva che mi dà dei modelli pre-costituiti. Che magari mi permette di fare, che ne so, non mi permette di fare l'e-book con la copertina per gli ma chi se ne frega, cioè per i miei scopi lo vedo lo stesso. Quindi Canva è comunque uno strumento molto potente. perché poi... Facile, facilissimo. No, perché è facilissimo, perché non, non ti devi preoccupare se sono con l'altro e, e mi viene in mente di fare le foto con i cerchi, divento matto. No? E invece si so, sono già... Non puoi immaginare come si possa fare, no? Invece qua è già pronto, io piglio una foto qualunque, prendo una foto delle mie... Le sostituisci. Lo sparo qui dentro, fatto. Ecco, io è una potenza incredibile. E poi, sì, se è, poi è, molto, no, è molto veloce anche, si fa in fretta. Boh, Quindi questo qua direi che, ripeto, io ho scoperto Canva solo recentemente, ma mi piace moltissimo. <ride> è, cioè, è molto adatto ai nostri scopi. No? Come diceva anche Bruno prima, non, non, non ci faccio il filmato di mezz'ora, un'ora, perché sì, non è un è... tutto come esattamente per i foto, però per i nostri scopi il nostro obiettivo è di mettere insieme 30, 40 foto, 50 foto e farle vedere al cugino, va benissimo, no? anche perché posso farle vedere come presentazione, posso farle vedere come video, posso farle vedere come fotobook, quindi lo stesso progetto può produrre sì. dei output, dei risultati diversi a seconda di come mi, mi interessa. Boh, abbiamo ancora un'ora, so io, io posso chiederti una cosa? Dunque, eh, ti avevo mandato le mail in cui te lo chiedevo. Quando ti giri così non sento niente, probabilmente devi parlare davanti al microfono. Ah, va bene. Ti sì. sento, se giri la testa non ti sento più. Sì. Allora, dicevo così che per inserire i brani... Eh, utilizzando 4K MP3, sì. quando vado a vedere e non me lo fa, prima lo faceva, poi non me lo fa più perché c'è scritto che non è attivo. Mi puoi far vedere lo schermo? Sì, dunque, come... Perché adesso esco io. Ok, allora... Aspetta, dobbiamo andare a finire, condividi schermo. schermo si apre un pannello. Si, aspetta, Partecipanti, vedi tutti i partecipazioni, aspetta, non mi va più in giù. Ah, adesso mi, mi era comparso, ma no, non lo vedo più. No, disattiva. Condividi schermo, Si, si apre un pannello. Mm -hmm, condividi lo schermo e devi cliccare sullo schermo. A questo punto si accende in blu il tasto con bravissimo sì. perfetto. Sì, mm. Ci sì. allora sì. se io vado in start e vado a solito lì a 4K mm -hmm. YouTube MD3 sì. E adesso cosa mi fa? Vedi, in alto c'è scritto non attivato e quindi non riesco a incollare ulteriori link. Aspetta che provo io sul mio, vediamo se fa lo stesso mestiere. Vediamo di capire se è la stessa cosa. Non capisco questo non, non attivato, cosa voglio dire? Neanche io. No, ma non... Da sempre non attivato, ma funziona. Ah, anche a me mi danno attivato. Da, da sempre non attivato, ma non c'entra niente, funziona perfettamente. E eh no, perché quando, quando cerco di inserirli, anziché venirmi come negli altri, mi, me lo fa eh, grigio con una... Prova, prova, vai su YouTube, mm. scegli una cosa. Okay. D'accordo, aspetta un attimo. Condividi. Sì, sì, aspetta un oh. attimo. Allora. Attimo che qui io... non c'è più hai perso la condivisione è andata via proprio non è, più, lei. Non è più connessa secondo me è uscita ma dalla infatti siamo solo in sei partecipanti vedo io invece stamattina volevo, volevo fare un video con una canzone dei Beatles, ho provato a copiare e incollare, ma i Beatles sono intoccabili. Sono super protenti. No, non mi ha fatto fare niente. Non solo i Beatles, io quasi, anche, anche Bruce Springsteen, ho provato prima e non riesco eh, a prendere. Devo andare a prendere un pino Domaggio per uscirne, perché se no non è... Potresti cioè, prendere Claudio Villa? No, ma non andava bene per il video che dovevo fare. No, sto scherzando. <ride> non, non è alto abbastanza. Però il suo video si ha massacrato. Anch'io non riesco a caricare quasi le canzoni che voglio. Dovete eh. eh. andare un po' sulla musica un po' meno famosa. Ce n'è di bellissima. Come hai detto? Dovete provare ad andare sulla musica un po' meno famosa. Mm. Ah, capito. Io ho un sacco di link che ve mandato, ho un sacco sì. di musica che cioè, a me piace, non dico che piace a voi, però... Mariela ce l'ha sentenza. Eh, io ma... però volevo chiedere, perché ho provato a caricare su YouTube, ma ci sono delle cose che non mi sono chiare, perché mi, visualizzo, mi visualizza non dall'inizio il... Il, um, il filmato non, non con la pagina iniziale. Adesso io non ho però quando parte il filmato parte giusto ah, anche sì. a me è così. Eh. Ah sì? Sì, eh, sì. sì? Me lo fermo mm. su una pagina casualmente, quando lo oh. fai partire. Ho, ho capito, ho capito. Vabbè, ah, provo, provo perché poi ho provato a inviare il link, ma anche lì poi non, sì. non sono andata avanti. Comunque è straprotetto e quindi l'ho messo solo sul privato. Però se copi il link e ce lo mandi via mail, eh, noi potrà, potremmo vederlo. Ho provato, sì. ma ho, no, ho copiato no. il link, ma non, non è con il risultato. Ah, come, bene, no. per... Se ti eh. ricordi anche sul privato. Non ah no, non... hai ragione, sul privato Io è vero. Non in lista, in non sì, in elenco, sì, non giusto. Ah, okay. Dopodiché l'ho rimesso sul privato per evitare eh. per evitare. Ah, che fosse okay, una, okay. Devi proprio farlo uscire dal, dal, beh, in, dal in, perimetro in, del privato, sì. Dopodiché, e allora devo andare a modificare qualcosa. Non in elenco, non, non in l elenco. L elenco lo puoi girare anche con Whatsapp, con cosa ti pare, dopodiché lo puoi rimettere nel privato. Okay. Se non... Beh, non funziona, beh. una volta che ne hai privato di nuovo, gli altri riescono a vedere, i miei dubbi. No, no, nel privato non si riesce a mandarla a nessuno. Sì, appunto, però dopo che l'hai mandato, lo ripeti in privato. Quelli che hanno ricevuto il link, riescono a vederlo? Eh no, secondo me no. Secondo me no. Bisogna provare. Eh, bisogna l'unico e poi provarci, sì. Allora, allora come si è messo? Non sono riuscita. Puoi, puoi farcelo vedere? Cominciamo da capo. Allora, vediamo. E vado su YouTube, sì, scegli un brano. Uh -huh. Aspetta un attimo. Prima, prima l'avevo fatto. Ma... Allora, preferiti posti in arrivo, Cliccando su posti in arrivo, in realtà chiude il link dalla, della videoconferenza, eh, evidentemente sì. Perché non andava su YouTube. Sempre che andava su post. In... Va bene, si ricollocherà adesso. Sì, sì. Hai sì, Sì, livello di condivisione sempre un po' forte, confuso. Cioè, in effetti, non so se un contenuto privato condiviso come cambiamento, cioè se poi lo rimetti in privato, secondo me. Non lo È sparita di nuovo, eh? Sì, ho visto. Sì, sì, ho visto. Vabbè, ok, io ho provato... Non lo so. Allora, inviati, vediamo se è partito. Sì, è partito. Cos'è che hai fatto? Ho inviato, ho caricato, sì, ho, ricevuto. ho ricevuto. Ok. La mail? Di email, o... Quando poi seguito ho seguito l'indicazione appunto non in elenco è arrivato. È arrivato benissimo. È mandato Canva, insomma, non vi è arrivato? Sì, sì. Ok, non Allora, io lo farei così, siccome. Sì, sì. però questo non, non è la tua vita adesso. Eh no, è la lezione tua. Sì, sì. aspetta, no, no, ma stavo cercando... Marianna, non so perché quando clicchi sui preferiti salti fuori. Scusa? Non so perché quando cerchi di andare su YouTube... Sì. E eh, de la devi aprire un'altra scheda. Devi aprire un'altra scheda, quindi riprova. Dunque... Ci vogliono due schede, una è la scheda della riunione e l'altra è la scheda di YouTube. Ho capito, allora, nella nuova scheda, mi metto... sì perché sa... la salto. <ride> <ormai>. <ride> eccolo lì. E, e, eccolo qua, è arrivato, eh, è, arrivato. Sì. è arrivato. È molto sì. bello. Comunque, comunque, è molto bello, è è molto bello, bello. bello sì. sì. No, ma sono bene le foto perché poi erano Beh, insomma, no, anche il video, lo schermo, sto provare con le foglie, assolutamente. Poi che ora effetti. Solo che se gli dico condividi. E gli dico incolla e non me lo fa. Eh, ma non ce lo fai vedere, condividi lo schermo? No. Ah, non viene. No, non hai così scherzo. lo schermo. Uh, no, non mi viene? No, vediamo sempre te, ma no? non vediamo il tuo schermo. Oh signor. Allora, foto musica. Allora, tu adesso hai due schede aperte, no? Cominciamo da. Vai sulla scheda dove c'è la riunione e parte di lì per condividere l'intero schermo. Scusa, ma non sento. Vai sulla scheda dove c'è la riunione, dove sei adesso. E lì condividi, da lì condividi lo schermo. Aspetta Aspetta che la faccio più chiaro. Allora, vado, vado sulla scheda di Franco Bacchiato? No, dove c'è la riunione, dove siamo noi. Sì. Eh. E lì condividi lo schermo. Partendo da, da Gizzi condividi lo schermo. Scusa, eh. Sono, sono in foto, eh, so, sono in riunione con voi, no? Bene. Ora condividi lo schermo. Ah, ah perché non l'avevo condiviso, avete ragione. Perfetto. Ora vai sull'altra scheda. Vado su quella che ho fatto di Franco Battiato o sì. ne inserisco un'altra? No, no, quella di Battiato, va bene. Chiudi, chiudi, eh no, fai, fai copia, copia link. Sì. Boh. Ora fai partire 4K YouTube, tua mp3. Devi chiudere la finestra della condivisione. No, va bene, fai incolla e continua a fare la stessa roba no, eh. lo facendo, scusa. No, non lo punto esclamativo no. perché in basso no, ma è chiudi questa finestrella in... mi vedete? sì, sì, ti vediamo facci vedere il 4K sì in basso in basso c'è eh, la chiavetta. No, che non c'è così da fare. Dico a Timmy. Di nuovo prova incolla link. E non me lo fa. No, no, no. Scusa, in basso a destra c'è scritto attivare. No, no, ma. Cosa vuol dire quell'activate con la quella chiavetta? Scusa? C'era un tasto con scritto activate. Sì, quello in basso con, con la chiavetta. Eh, che io non ho. Vuole un numero di licenza, vuole che ti compri e c'è scritto quello. No, ma perché tu allora sei della versione a pagamento? No, no, no ma lui no. te lo chiede comunque se ce l'ho anch'io, non importa. No, non no, ma non se tocca perché si dà no, c'entra in quella a pagamento. Eh, non toccare attivare e non capisco perché se fai il link non, non, non ti funziona. No. Ma fammelo vedere un attimo, ok. Allora ricominciamo qua. Perché fino a un certo punto era andato bene. Poi allora rifacciamo Franco Battiato. Poi gli faccio coppia. Vado qui. Il franco Battiato con la link. Non è che ne hai scaricati più di 30 oggi. No, no, assolutamente no. No, no, le ho tutti da fare, no? Perché non riesco a farli visto che arriva quello. Poi gli dico con la linea. Eh, eh. E non me lo fa. Prova con un altro, niente vieta che a volte... Che a sì, volte... sì, sì, ma ne, ne ho fatti diversi, poi presa dalla disperazione avevo mandato eh, la richiesta... R rifatemi vedere Pro... lo schermo, va? Maria, va? Ok, dunque. Sono, sono collegata? O lo devo, o lo sì, devo condividere. condividere? Sì, devo condividere. Sì, devo condividere. non condivisa sì. Non condivisa. Sì. Bene. Allora ne faccio ne prendo un altro. Vai su YouTube. Uh -huh. Perché qui sono un pochino più complicati. Siccome ne, ne ho due e allora non, non riesco mai a farlo dire. Devo, devo sì. fare tutto un giro per adesso vai sulla scheda di YouTube, mi sembra eh, che Sì, si non lo so, fare ma de de devo fare un sì, altro, sì. altro passaggio no, perché no, no. Vabbè, fai come No, no, è per... uscita di nuovo. È uscita di nuovo. Second, allora, secondo me, il 4K uh, ha introdotto delle limitazioni perché io oggi non sono riuscita a, a prendermi nessun brano musicale. Per me è uguale, sono giorni che non prendo più niente. Allora è cambiato allora, qualcosa. Non funziona la P4K. L'ho preso o, prima casualmente. O c'è un problema di, di installazione di aggiornamenti, che può darsi che, che ci sia un tema sì, di aggiornamenti, ma... ieri c'era un aggiornamento che mi ha chiesto di aggiornare, io ho aggiornato. Non ho provato darsi... ieri o oggi a, a scaricare, ma ieri l'altro ho scaricato tutta una serie sì. di, sì. di sì. piani. Sì. Io Oggi non ce l'ho fatto, allora, ho, ho dato la colpa ai Beatles, però a questo punto mi viene da pensare che, eh. che il problema sia differente. Dopo provo e magari poi vi comunico se, se scarico o meno. Ah, io adesso ho lanciato l'installazione, ho, ho fatto gli aggiornamenti e me lo prende. No, eh, no, il problema di installazione e allora aggiornamenti. Voi, eh. Era, era l'aggiornamento allora. Sì. Non so provo io, adesso mi scappa in 5, non so chi vuoi, è. Vuoi la guerra? Vado a prendere i Beatles. Maccherone, mette mani, mette mani. sì. mazza che zozzeria. Allora proviamo. Beatles, Be Beatles. Io ho bisogno di the Sun e quindi non lo prendo. Confermo, anche meno. No, a me sì. non so. I Beatles non c'è verso. Guarda, io ho tutto aggiornato, <ride> ma continua a non prendermi niente. Allora, io ho provato con Franco Mattiato la cura e me l'ha preso. Sarà perché è morto. Ma <ride> Non va funziona. Non so cosa dire, però sembra che mi detto da... No, I Beatles da non ce proprio non mi, mi darebbe. Cosa dovrei fare... Eh? disinstallarlo e sì. poi di nuovo installarlo. Ah, no. Mi ha preso no. anche i Beatles, sì. <ride> no, ci no. se no. serve. Sì, si sì, sì, sono qua. Allora, io so, a aggiornare la versione. Ti è arrivato l'avviso di aggiornamento della versione? Guardo. Fai partire 4K YouTube che ho Ok. Per mm? sì. condivisione. YouTube ok, cerca un brano musicale. Non sono temo che sia assai poco interessante. Salva, io butto via con la roba. No, no, metti sulla croce, frega, Chiudi, chiudi quel pannello. In alto a destra, a crocetta. Dove c'è scritto samba in. Eh? Chiudi. Ok. No. Vai su YouTube. Vai su Battiato, che va bene lo stesso. Va? Aiuto. Eh. È uscita. Sì. No, vedo ancora sul schermo. Ah, sì. E lei? Sì. Allora chi è uscito? Roberto è uscito. Marietta? Dimmi? È, ro è, è Roberto è. che è uscito. No, no, io sono qua. L'altro, clicca sul Un altro sulle schede. in Eh sì, c'è cioè una scheda lì pronta. Uh. Col pulsante rosso, c'è cioè un bel pulsante rosso lì battiato. Nelle schede. Mariella, dimmi. in alto, ride in alto, ci sono tante schede. Clicca eh. su battiato. Ecco, bravissimo, clicca lì. Vai. Ecco. Scusa, che, co che cosa devo schiacciare? È Franco sì. Bacchiato? Sì, tasto sì. sinistro. Oh, bene. Copia. Copia. Dico copia. copia. Poi vai su 4K, YouTube, tu sì, sì, sì. non succede di nuovo. Vai. Mi fa sempre questa roba qui. Sì, e va bene. Allora, questa volta, vai e mi fa sempre la stessa roba non, non, non, non mi entra un attimo poi vai su strumenti adesso controlla gli aggiornamenti lui è disponibile ti... una nuova versione installa l'aggiornamento lo fai lavorare lui fa un po' di, di, di operazioni e ti mette una evidentemente non era aggiornato e lui se non è aggiornato No. Non prende la musica, eh sì, perché avevo visto una roba del genere, poi dopo non l'avevo fatto. Ok, oh mio, oh mio. sta facendo. Comunque, diciamo che sta capitando anche ad altri, quindi non è detto che può darsi che sia una situazione allora poi prova a cambiare autore, cambiare musica, non lo so, fai un po' di casino, perché così com'è io non ne ho risposto. Ecco. Sto Sto Installa, uh -huh. installa e riavvia uh -huh. riavvia, sarà riavvia il programma sì, Io questa. ho fatto tutto Su, un po'. mi fa il caricamento grazie per averlo installato uh -huh. Uh -huh. ho capito ciao. Ciao, ciao. Quindi, quindi adesso dovrebbe andare bene wow. sì. proviamo un po' copia copia attiva di nuovo 4K secondo me devi chiudere e riaprire il programma ah, no, adesso, ad, adesso mi è venuto, mi è venuto ah, grazie era, era, era gli strumenti che bisognava fare come hai detto te eh, l'ho installato versione, la versione. Va grazie eh, si va a momenti insomma. è un po' rigido come programma però. Ecco, fatto. No, io penso che YouTube metta su delle barriere di protezione e quindi l'altro programma deve essere aggiornato ogni tanto, mano a mano, mm. le, delle cose per È, una, è una guerra di posizione. <ride> Uno mette una trincea, l'altro gliela sposta, e quindi è una guerra di posizione. Va bene, ragazzi, io boh, finirei il corso. Non so se non avete domande. Vi manderò un questione. No, prima di tutto direi: se volete questo corso, se volete ripetere, sempre che benvenuti. Se non volete ripeterlo, scrivete al corso di Nicoletta, quello il B2, perché insegna dei concetti di base che potrebbero essere utili. Potete scrivere anche più di un corso se avete tempo. No, no, più di uno non ci fanno segnare. Ma? va? Eh, no, un un corso, corso per volta. volta. Un corso no, per volta. Sì, sì. Il Soli, solito stalinismo latente. Del... <ride> sì, sì. Che si potrebbe fare anche due. Eh. Eh, bisogna far girare una nuova installazione. Che... Ma ci sono dei corsi che cominciano adesso, sì. no? Stai parlando ottobre. Ottobre. Ottobre. Esagio, esagio a più di un A ottobre. Ci sono orari separati? Infatti. Roberto, dimmi, allora, sono qua. inizieremo le iscrizioni i primi di settembre. Ma perché non la mettiamo a più di un corso e sono su orari separati? Perché abbiamo visto gli altri anni quando la gente si iscriveva a più di un corso che poi normalmente più del 50% lasciava perdere un corso e optava solo su uno. Allora questo incasinava anche voi insomma per la gestione No, nel, nello stesso giorno è troppo pesante. No, non no, no ma, anche in, ma anche in giorni diversi. È una questione di esperienza, niente, niente di più. Io mi iscriverò con Nicoletta Tarducci. Però Grazie. posso ringraziarti Franco, è stato bellissimo il corso, per... mi ha aiutato davvero molto. Eh, Sono molto dicevo, tra l'altro vi manderò un questionario. Quello di Nicoletta, Nicoletta. dici? Sì, no, no, questo, mi questo, mi... questo qui, questo, no, stato questo stato... qui, questo è stato bellissimo. Sì, sì. Mi dispiace Franco che il prossimo anno, nel prossimo corso non ci si veda, non posso riscrivervi di nuovo. No, ok, è <ride> il prossimo corso lo potete avere, Perché no? E <ride> eh no, perché l'ho già fatto è la seconda volta che mi scrivo ma Beh, io insomma, la, ma, la, ma si io cambia, so cambia no? Zero, quindi... non cambia qualcosa? eh alcune cose ma insomma quest'anno allora è cambiato la, la prossima, prossima edizione di non farne pure la parte relativa al video editor eh, che non la a cambia non so cosa ne hai pensato giusti sì sì, sì, va bene. oppure fare la fine come accenno culturale e cioè sì, poi sì. si possono fare anche così aprendo un discorso nei confronti dei video di Tredini ma Franco tu pensi di farlo in presenza o online? no io sinceramente ho trovato la versione, cioè, è molto interessante questa esperienza online però l'ho trovata faticosa faticosa perché sai giovedì prossimo ne parliamo eh, so che ci sono correnti di pensiero diverse io sono per farlo in presenza personalmente io farei eh. un mix delle due. No? In presenza mix. dove sarebbe la sede? È a casa sì, del allora. quartiere. Ah, qui a San Salvario? Sì, sì, a San Salvario. Eh. Cioè io soffro molto, come adesso con Mariella, quando non posso mettere le mani sul suo eh punto. Già, di... no. immagino. Perché questa cosa della condivisione veramente uno strazo. Se fosse solo una conferenza, sinceramente mi piace moltissimo dire, ma siccome eh, c'è l'interattività che, che ne soffre, anche se abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, io trovo. Ora io preferirei provare, però io preferirei fare una soluzione mista, no? Non so, però non so come organizzarla, perché potrebbe essere i corsi in presenza e poi un'attività di tutorial o di, di, di tutoring in remoto, però alla fine lavoriamo troppo, perché diventa pesante. Ah, sì, infatti. Quindi non lo so. Oppure, oppure essere in presenza ma usare lo stesso lo strumento. Cioè una potrebbe immaginare che sei in presenza e facciamo la stessa cosa, solo che siamo su sedie dell'ottesol tavolo. Sì, sì, e tu puoi intervenire, puoi darci una mano laddove ci sono dei problemi, o viceversa, insomma, eh. sì, questa Nicoletta, no, so, cosa ne <ride> pensi? Eh, penso che allora la, è chiaro che la presenza ti permette di risolvere rapidamente l'operatività, però ti toglie il fatto di fare le cose insieme no? perché poi quando sei seduto intorno allo stesso tavolo e ognuno prova a fare una cosa succedono sei cose diverse se ci sono sei persone sedute e tu devi rincorrere sei e soprattutto nessuno vede cosa fanno gli altri e quindi impari molto meno pensi in maniera molto più isolata come allievo mm -hmm. e impari, alla fine impari meno mentre invece vedere quello che fanno gli altri quindi io penso che io adesso dico una cosa assolutamente eretica. Io penso questo, penso che il corso dovrebbe durare sempre 12 lezioni, ma dovrebbe essere fatto due volte alla settimana, quindi durare meno tempo e più concentrazione per dare più continuità, magari mezzo, mezzo corso in presenza e mezzo corso online, Quindi faccio, mettendo insieme la presenza quando, su, su, quei, su dei contenuti su cui è necessario vedersi per dare delle impostazioni e per dare come dire, un impianto in cui è molto meglio essere presenti e poi magari proseguire sull'online. Eh, io penso che così è efficace perché le 12 lezioni distribuite su 12 settimane eh, sono... Poi dipende no, no. dai corsi, sui corsi base è complicato perché il corso, il corso base ha bisogno di continuità, questo corso qui invece ha bisogno di spazio personale no? dove, devi, dove devi elaborare delle cose, magari la settimana è giusta, invece concentrandolo su, su giorni vicini è più faticoso, quindi penso che i corsi base abbiano bisogno di continuità. E, ho visto che sui corsi, allora il corso base 1... È, è impossibile Cioè, se, un, se una persona non ha, non ha mai impugnato un mouse è impossibile vera, però un base 1 avanzato quindi quello che abbiamo fatto quest'autunno è il 2 è fattibile in maniera mista però la continuità conta capisco che è complicato ma vedersi una volta a settimana le persone si dimenticano da una volta all'altra perché, perché non c'è continuità però il remoto secondo me ha dato, ha dato una svolta ai corsi anche dal punto di vista del, della modalità di, di, di impostazione del corso stesso, no? è diventato un corso aperto, è diventato un gruppo di lavoro, mentre prima mi sembrava che ci fosse meno questa caratterizzazione di gruppo di lavoro, cioè la persona arrivava, si sedeva fa il corso, va a casa. Invece qui si è creato una forma di comunità, di piccola comunità. Poi è chiaro che il corso foto si presta bene perché costruisce una cosa, no? costruisce un video, costruisce una collezione di foto. Allora, bisognerebbe fare una riflessione, se ci sono dei corsi che hanno questa rilevanza più comunitaria, cioè privilegiarla è una bella cosa, quindi l'online può essere anche un pezzo della soluzione. E poi bisogna fare la festa di fine corso, questo che penso che questo sia assolutamente fondamentale. Sentite, eh, io ho avuto la possibilità di seguire più corsi. Sì. Direi che questa, che questa esperienza è, è decisamente positiva. Ho potuto vedere sia qualche corso della, della, di Nicoletta, vabbè, quello di Franco, quello, quello di teleinternet, di Francesco smartphone tablet direi che lo strumento è veramente notevole consente di fare delle cose molto interessanti a mio avviso la sessione di autunno se, se come ci auguriamo tutti eh, si potrà tenere anche in presenza dovrebbe, dovrebbe vedere un mix tra, i due, tra, i due, tra le due forme chiamiamolo così eh, quindi come, in modo che si possa utilizzare sia la lezione in presenza una volta alla settimana, sia la lezione eh, online eh, specializzandole eh, a seconda dei casi. Insomma. Direi che la, la cosa che dobbiamo, che dobbiamo cercare di fare è di vedere come realizzare questo mix. Comunque l'esperienza della lezione online a mio avviso, l'ho potuto vedere su, su quattro corsi, mi sembra decisamente positivo. Certo che per fare un mix tra presenza e online, voi dovete riprogettare completamente i corsi. Credo sarà faticoso. Però credo che si possa fare, insomma, perché vanno ripensati, perché bisog bisognerà decidere cosa si fa in presenza e cosa si fa online. Ma rispetto, io... rispetto al misto. Ci ho un po' pensato, eh, mm. ci sono varie alternative. Una, una potrebbe essere quella di fare una, la lezione online per introdurre gli argomenti. Si presta molto bene tra l'altro. La, la lezione in presenza invece per approfondire alcuni aspetti trattati nella lezione online. Quindi vuol dire tutto sommato che i... Diciamo, i docenti, chiamiamoli così, eh, con questo nome un po' romboante, eh, devono, devono lavorare non solo una volta alla settimana, come, nei casi, nelle, nelle, come nel passato, ma devono lavorare due volte alla settimana. Però questo io non credo sia un problema. Eh, Un'altra un alternativa potrebbe essere quella di utilizzare i corsi, eh, la, gli strumenti online durante la lezione in presenza. Tra l'altro questo non è escluso in ogni caso, si può benissimo sostituire questa possibilità eh, che, che, che la lezione online dà, eh, sostituire lo schermo piuttosto che il proiettore, piuttosto che altri strumenti che usavamo nel passato e che hanno sempre creato dei grossi problemi. Cioè in altri termini la, la, lezione, la lezione in presenza può anche essere un mix fisico proprio, in quel momento, in tempo reale, dei, dei, del, della presenza, perché questa c'è per definizione, della strumentazione online. Cioè, si tratta di, di vedere un po', insomma, di pensarci sì. sopra. Non so cosa Invece, ne pensate. Eh, sì, eh, tra l'altro giovedì ci si incontra con tutti... No, i, è mercoledì. Sì, no, io faccio confusione. No, mercoledì è 2 giugno. Ah, il, il 3, il 3 giugno. giugno, il 3 giugno è giovedì è giovedì ah, tra l'altro io ci sarò solo sì, sì, per sì, Perché ho una nave al pomeriggio mi avevo sbagliato il giorno, ieri sera sono stato ripreso in casa, ma non vuoi neanche più andare, andare al mare <ride> <ride> sì. Sì, io no, tra l'altro il 3 giugno sono al mare quindi non ci sarò vo volevo dire una cosa invece su una, quello che ha proposto Nico eh, dobbiamo fare la festa di fine corso credo tutti quanti insieme i corsi eh Posso, metto, posso, posso fare ancora un commento su presenza? Ah, scusami, scusami, certo. Allora, io volevo far notare che in realtà l'attività non è solo la videoconferenza, cioè io passo parecchio del mio tempo. Passo parte del mio tempo su Whatsapp o sulle mail. No? Quindi se uno continuato a facendo attività di tutto, che prima non si faceva. Cioè prima uno molava il corso e ci vediamo la settimana dopo. Questo è un elemento importante che io manterrei. Cioè sia che si faccia in presenza o in assenza, però la creazione di un gruppo di lavoro con Whatsapp, eccetera, la manterre e, il rep, e continua, permette di continuare a lavorare. No? Quindi secondo me potrebbe essere una roba di questo tipo. Uno comincia in lontananza, in remoto, con la cosa tipo conferenza, poi assegniamo i compiti, no? Cioè a questo punto c'è un'attività di.. Ehm, supporto durante la settimana con WhatsApp e così via e poi ci si vede in presenza per verificare se i compiti sono stati contrarmi però sul corso base, devi, il corso base invece devi fare un po' il contrario no? perché i, cor, i corsi base che sono corsi invece di impostazione dove devi dare i fondamentali serve il contrario però lì il mix è, è, è fattibile secondo me anche, anche in lontananza partendo, cioè un corso base dove devi cominciare a dare a dire cos'è un sistema operativo e come si aprono le finestre secondo me l'inizio lo devi fare in presenza non due o tre certo. lezioni bisogna sì. essere più di uno quindi l'altra cosa secondo e me poi, il sì. corso in più, presenza dovrebbe essere in due sì, sì, perché l'unica sì, sì. Sì, sì, sì, sì. l'inizio deve saltare da uno all'altro e si no. perde il okay. cioè, questo, questo è importante mm. il corso in presenza bisogna essere in due mm. Soprattutto Ma... se si gestisce, in, durante la, la sessione in presenza, Diventa si, gestisce, un po complicato. si gestisce il mix del, del, delle, della, delle, delle due strade, insomma. Quindi... È da ripensare. Però, secondo me, l'esperienza della, della creazione del gruppo, cioè di, di, di avere i, i corsi che diventano un gruppo di lavoro, dove sì, c'è sì. cooperazione tra, tra tutti, e ti permette di imparare tanto molto certo. di più che non ognuno davanti al suo schermo no? certo, certo. cioè paradossalmente certo. in aula sei più da solo di quanto tu non lo sia <ride> qui. in presenza perché ognuno poi fa il suo pezzo no? però effettivamente okay. questa dimensione di collaborazione e poi l'altra cosa è che forse bisogna pensare a contenuti bisogna svecchiare i contenuti no? nel senso che bisogna puntare molto di più su contenuti che privilegiano la collaborazione, la condivisione, il cloud, eccetera. Perché poi in questo momento l'informatica è fatta di quelle cose lì. E quindi questo è mi, permetto, spinto molto in più. Io sono d'accordo, mi permetto di aggiungere anche creare comunità. Ne oh, abbiamo sì. un straordinario bisogno, a sì. prescindere dai corsi. Ne abbiamo uno straordinario bisogno. E mm. poi dalla comunità potrebbe nascere anche dell'altro. Mm. Io ho trovato bella questa esperienza, eh. mm. Perché ho parlato poco, però ho ascoltato molto, qualche volta anche ho parlato, ma ho, visto, ho imparato a fare delle cose in modo che mi è piaciuto parecchio ed è un'esperienza... Io avrò piacere di vedervi anche di persona. No? Eh sì, certo. Piacere di vedervi, è stato importante, creare la, la comunità è importante. Poi sono venute delle idee, insomma. Comunque, la prima lezione, secondo me, è sempre in presenza e si spiega... Gizi e si spiega WhatsApp e si forma a gruppo. Certo. Provano sì. questi strumenti. Certo, ecco, certo. Sì. I fondamentali, sì. Così come un'altra cosa che è venuta fuori è che quando tu che un po' di spazio a delle spiegazioni di tipo, eh, diciamo, di contenuti che hanno un carattere più culturale, anche sul, sul discorso informatico, quelle cose lì, Vanno bene, piacciono molto, no? quindi al di là della, delle spiegazioni tecniche di funzionamento di strumenti, delle spiegazioni che spiegano, spiegazioni che spiegano scusate, delle lezioni che, che, che trattano temi più della... Storia dell'informatica, della cultura informatica o dei funzionamenti di fondo, tipo lezioni che ha fatto Franco su internet, sull'architettura sull di internet, quelle cose lì sono molto interessanti perché ti, fanno poi, ti, ti danno una visione di insieme del, del fenomeno che non sia solo tecnica o di istruzioni per l'uso. L'informatica non è solo istruzioni per l'uso, come si fa, no? L'informatica c'ha anche dei suoi fondamenti culturali che secondo me potrebbe essere... allora quelli li fai in una conferenza, li fai da remoto, li fai anche in maniera più aperta al limite. Io penserei anche a delle conferenze piccole o grandi, mini conferenze, una lezione o due. Quindi un mix, diciamo, mm. la parte in remoto e conferenziale, confer mm. come, come si può dire, insomma cioè teorica conferenziale, mm. alla fine di ogni sessione remoto si lanciano i compiti da fare, mm. si dà supporto e poi ci si trova in aula, un mm. voto di tanto non necessariamente, si potrebbe anche lasciare di volta in volta a decidere quando trovarsi in aula, se questo non è un problema per la prenotazione delle aule. Sì, infatti il problema è quello, bisognerà comunque avere, sapere i giorni che servono, poi se ci, se ci siamo bene, se non ci siamo, pazienti. Bene, facciamo una schedulazione di massima, non sono per anche sì. in presenza una volta in le due lezioni, forse le eh, va, ma, va bene, Nel mio bene. caso, io potrei proporre nel mio caso la presenza una volta in le due lezioni. Va bene, per le aule ci aggiustiamo in qualche modo. Va bene invece per la festa andiamo a fare la Genova <ride> tenete conto che per il progetto tutta la città e per altre cose noi siamo intenzionati ci siamo parlati io e Roberto qualche giorno fa faremo sicuramente una bella festa a metà luglio ai primi, ai primi di luglio utilizzando dei film, fondi diversi con i soldi pubblici <ride> No, no, sono i, soldi, sono i soldi delle fondazioni che usiamo esattamente con i criteri del progetto. Tu sei sì, troppo furbo. Sì, sì, vedrai. Io comunque non mi sono arricchito, ma neanche tu ho visto fare i corsi. No, però noi pensiamo di fare una festa a luglio perché abbiamo bisogno di fare comunità e possiamo rimettere insieme tutti quanti, tanti. Sì, secondo me sì, cioè, per dire, il, il gruppo di quelli che hanno fatto questi corsi qua in remoto, secondo me si troverebbe volentieri. Secondo me sì, secondo me sì. ma ci se, potrebbero essere anche altri. L'idea di fare per quella grande, perché poi se ne può pensare una solo per quelli mm, che hanno partecipato questo. ai corsi, quella grande sarà una sorta di Merenda Sinora. Poi ci sarà il concerto, del, il concerto del Regio davanti alla chiesa e perciò sarà una cosa molto simpatica. Tra la casa del quartiere e la chiesa, sul, sulle scalinate ci sarà il concerto dell'orchestra del Regio. Dopo la però, Merenda Sinora. Però quale sarebbe la data precisa? Eh, la data non la so ancora, appena per si sa. Ah, perché penso che tanti in luglio vadano già via, eh, lo so. No, non so, non sarebbe meglio verso la fine di giugno, così ci sarebbe tutto certo. vedre, vedre, vedremo. Non lo so. Ci dobbiamo pensare. I tempi sono stretti per qualsiasi cosa, sì. e in ogni caso, non si potrà accontentare tutti a partire dal sottoscritto. Insomma, però eh, funziona, così. funziona così. Qualcosa facciamo, però, se volete, possiamo pensare. Eh. A fare il fine corso, ma sia sì, anche un gelato, cioè una cosa che no, no, una... Lei, accendi, accendi il microfono fino a non ti si sente. Io ce l'ho acceso, è eh. Teresa. teresa, ah, teresa, teresa, scusami, è che teresa. di parlare, eh, non si può fare una trasmissione streaming. Per chi non c'è. <ride> le ciughe verde in streaming è due. Sì. Abbiamo, abbiamo Slow web, tra di noi no, le ciughe verde, parliamo del concerto del ah, il la parte più formale. Ah, no? okay. Le ciughe verde si potrebbero, vabbè, a parte Adriana, si potrebbero fare anche domani. No, domani non, però no, domani. non voglio dire. No, no, certo. Però stiamo pensando una cosa dove mette insieme tutte le associazioni che partecipano a quel determinato progetto, poi ci si infila, poi viene chi vuole, insomma. Oppure può essere, come diceva Nicoletta, un gelato una birra, una, non lo so, anche in un sì. posto diverso dalla casa del quartiere, non c'è nessun obbligo, ovviamente. Io ho ero l'offerta di. Microfono, Ariella, non ce l'ho? Scusate, eh, so mi devo so sentire, so vi saluto. Molto no, Ciao. Ciao, Bruno. Ciao, Ciao. Bruno. Non si sente? Mariella. Tutto. Devo andare via anch'io, eh? Sì, sì, io smetto di registrare e vi saluto tutti quanti. Grazie, è comunque è stata una bella esperienza, e ripeto, è stata una classe veramente brava. Grazie a te per la tua pazienza Grazie. specialmente. Certo, io volevo dire questo, che io ho cominciato proprio, non ne sapevo niente di questi... Anch'io. proprio solo, appunto, ti ricordi, non sapevo neanche come come togliermi la fuffa dal, dallo smartphone, quindi... Bene, mi fa piacere. Bene. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.